O oh, la terza parte sarà quella che in realtà ehm, vi darà un po' di respiro, perché nel senso sono sicuro che arrivati a questo punto vi sarà venuta un po' d'ansia, no? <ride> nel senso che avrete la percezione che questo ehm, diritto d'autore ce ne sia troppo, passatemi il termine, cioè che ce ne sia di più di quello che vi, che vi eravate finora immaginati. Soprattutto questa cosa dei diritti connessi, no? che molti sottovalutano, no? eh, e invece no, purtroppo il diritto d'autore è molto ampio, molto complesso come materia, ehm, però ecco, per fortuna, vedete, cioè è vero che effettivamente ce n'è tanto di copyright, e che tendenzialmente in virtù di quell'articolo 6 scatta automaticamente, e quindi è un by default, cioè per definizione di base io devo considerare l'opera sotto diritto d'autore, cioè se l'opera non l'ho fatta io, l'ha fatta qualcun altro, eh, eh, L'effetto qual è? L'effetto è che sostanzialmente tutto è sotto copyright, no? tutto ciò che io trovo in rete, tutto ciò che io trovo in giro, eh, c'è sempre un copyright perché a parte che c'è scritto quasi sempre, se ci fate caso, eh, c'è sempre una noticina in fondo anche se scritta piccolo nella, nella, nel footer del sito o nella pagina nascosta del, lib del libro, del cd, c'è sempre copyright 2018, il nome dell'autore o del titolare dei diritti, quindi tendenzialmente c'è sempre copyright, e anche sulle cose che si trovano online, cioè se una cosa è online non vuol dire che è libera da diritti d'autore, questa è un'altra leggenda metropolitana, immagino che in questa sede nessuno di voi ci sia davvero cascato, però... Lo vedo, lo vedo fare ancora, eh, anche appunto tra gente che, che ha titoli di studio abbastanza elevati, che insomma, cade in questa, in questa leggendone e pensa che se una cosa si trova su internet, allora tanto sei lì vuol dire che si può usare. No, non è assolutamente così, la regola rimane la stessa, che siamo su internet o che siamo fuori da internet. Cioè la regola è che se qualcosa è stata creata da qualcun altro e, e ha un minimo di carattere creativo, ha un copyright. A meno che, a meno che, eccoci qua, siamo arrivati alla scadenza di quei diritti, la scadenza dei termini, no? abbiamo detto che durano 70 anni dalla morte, i diritti d'autore, i diritti connessi, non vi ho detto le varie scadenze perché sennò no non uscivamo vivi. vivere, era un po' complesso perché ogni diritto connesso ha la sua durata, però tendenzialmente quelli discografici durano altre 70, a loro volta 70 anni dalla data di incisione, quindi in un'opera musicale presa da un cd abbiamo il diritto degli autori che scade 70 anni dalla morte, e il diritto del discografico e degli artisti interpreti esecutori che scadono invece 70 anni dalla data di incisione, quindi già lì dobbiamo farci un bel conto. E scaduti tutti questi termini, allora finalmente l'opera si può dire che è in pubblico dominio, eccolo qua, un copyright barrato, cioè finito, l'opera in pubblico dominio vuol dire che siamo liberi di utilizzarla senza dover chiedere il permesso. È una situazione un po' binaria, no? un po' acceso-spento, tutto copyright o tutto fuori dal copyright, no? come se qua ci fosse una, una riga e mezzo e io devo passare dal bianco al nero di colpo. Per fortuna non è così, cioè non è così netta e rigida la situazione perché infatti la legge ci ha già pensato. La legge ha già pensato a ammorbidire e sfumare questa situazione, creando delle situazioni di libero utilizzo. Vedete, libero utilizzo che ha due gambe come schema, libero utilizzo stabilito dalla legge, cioè la legge prevede che in alcuni casi l'utilizzatore eh, possa prendersi delle libertà senza dover chiedere il permesso ogni volta, se no sarebbe insostenibile. Però da qualche anno a questa parte, che poi ormai sono 18 anni da quando esistono le licenze creative commons e altre licenze simili, eh, è possibile che il libero utilizzo abbia una radice, abbia una base sulla eh, la scelta dell'autore o del titolare dei diritti, cioè è lo stesso titolare dei diritti che rilascia la sua opera in un regime più libero, cioè applica una licenza di quelle open, che dopo vi farò vedere, e grazie a questa scelta gli utilizzatori possono prendersi maggiori libertà. Ok, quindi il libero utilizzo crea un'eccezione che può essere o avere diciamo, fondamento o in una norma di legge che adesso vi faccio vedere ne faccio vedere alcune perché sono troppe però vi faccio vedere le principali per la didattica oppure può essere eh, la fonte diciamo, la, la, eh, il fondamento di questo libero utilizzo può essere una licenza cioè un atto contrattuale che il titolare eh, dei diritti che è tendenzialmente o l'autore o l'editore o il produttore mette sull'opera prima di arrivare a questa parte blu dello schema fatemi però dire due cose sul pubblico dominio perché sembra un po' semplice, cioè, ah sì, sono scaduti i diritti e quindi diventa libera, eh, però non è che è sempre così semplice capire quando sono scaduti i diritti, no? Cioè, allora, questa è la versione semplice, pubblico dominio crea una situazione di nessun diritto riservato e quindi è un liberi tutti, tutti possono utilizzare senza, senza dover chiedere il permesso, salvo, ricordatevi, quella cosa dei, dei diritti morali, per cui i diritti morali possono sempre tornare ogni tanto a farsi sentire. Però ecco, il pubblico dominio si manifesta in queste tre forme, almeno nella legge italiana. Eh, un pubblico dominio per legge, Public Domain by Law, cioè alcuni casi in cui la legge è, è, è, esclude dal diritto d'autore alcuni tipi di opere. In Italia ne abbiamo un, uso è un caso abbastanza ristretto, l'articolo 5 della legge prevede che i testi degli atti ufficiali delle, della, dello Stato e delle pubbliche amministrazioni siano fuori dal, dal diritto d'autore. Quindi se volete riprodurre, non so, un testo di legge, una sentenza, una delibera comunale, eh, non dovete chiedere il permesso al giudice che ha scritto la sentenza o al sindaco che ha fatto l'ordinanza. No? Però tutto il resto, i materiali che trovate sul sito del comune, che sono foto, che sono video, che sono brochure, quella roba lì è ancora sotto copia perché non rientra nel concetto di atto ufficiale. Quindi atto ufficiale, classico esempio è proprio la sentenza di un giudice. Noi avvocati ci avvantaggiamo spesso di questa libera di, di questo pubblico dominio perché quando facciamo pareri così spesso preleviamo pezzi interi di sentenze e non dobbiamo chiedere il permesso ehm, il punto c lo vedremo dopo lo vedremo, lo vedremo meglio dopo cioè è un caso in cui attraverso una sorta di licenza che non è proprio una licenza ma è una sorta di licenza una sorta di dichiarazione di pubblico dominio l'autore rinuncia ai diritti d'autore prima che siano passati i 70 anni. Cioè, passatemi la battuta, no? è come se, eh, se, allora, se io volessi ehm, rilasciare queste mie slide con un, in un regime di pubblico dominio fin da subito, perché le voglio donare come così, patrimonio culturale dell'umanità, posso mettere questo cc0, cioè applico questa sorta di dichiarazione alla fine delle slide, e quindi è come se io dichiarassi di essere morto da più di 70 anni. È una battuta ovviamente però per dire che l'effetto è quello, cioè l'autore rinuncia ai diritti come se fosse morto da più di 70 anni. Il caso che però più, che, diciamo, più, più, più frequentemente entra in gioco è il caso B, quello di cui abbiamo parlato, cioè quando scadono i diritti. Però, ecco la parentesi che, che crea il thriller, cioè non è sempre facile da definire, perché se appunto, prima abbiamo fatto degli esempi, no, cioè se io devo utilizzare un brano di... Eh, di Danunzio, di Carducci, non è che ci sia tanta complicazione, vado su Wikipedia, vado a vedere eh, quando sono morti, calcolo 70 anni e so che li posso utilizzare, ma se si tratta di opere un po' più di nicchia o un po' più complesse, dove ci sono tanti autori che partecipano, a volte non riesco a risalire a tutte queste informazioni, quindi questo fa sì che io poi abbia anche lavoro, nel senso che come avvocato spesso vengo incaricato dalle case editrici proprio per fare questo tipo di verifiche, perché a volte non è semplice, pensate a un'opera cinematografica, un'opera cinematografica ha tanti autori, ha i produttori, poi c'è gli autori che sono eh, a volte anche appunto musicisti che fanno le musiche originali, sono l'autore del soggetto, della sceneggiatura, il regista e via dicendo, e quindi tu devi avere certezza che siano morti tutti e quattro, diciamo, da più di 70 anni. Per poter ritenere l'opera cinematografica davvero in pubblico dominio quindi pubblico dominio, è, sembra, cioè detto così, sembra quasi una chimera perché alla fine non è che sia così frequente sulle opere letterarie, sì, sulle opere letterarie i grandi classici della letteratura possiamo ritenere che sono in pubblico dominio attenzione però alle traduzioni altra, altra eh, fregatura possiamo dire cioè, questo mi serve proprio per la didattica a distanza perché ho visto che in questi periodi, in periodi di didattica a distanza, una cosa che è andata di, di gran moda sono state le letture di libri in pubblico, le letture di libri su YouTube. Eh, magari erano libri appunto dell'Ottocento, del Novecento, del primo Novecento, quindi caduti probabilmente in pubblico dominio, però se li le leggete in una traduzione di cinque anni fa, eh, il traduttore, ahimè, ha i suoi diritti, c'è un diritto sulla traduzione e quindi si crea un problema, poi insomma. Adesso non voglio farvi venire l'angoscia, nel no? senso non è che vengono a prendervi, però magari vi segnalano il problema e dovete rimuoverla. Ecco. Eh, quindi, chiuso il discorso sul pubblico dominio, invece torniamo alla... Al, cioè, passiamo al lato blu, passiamo finalmente alle eccezioni, quindi al libero utilizzo, e ci occupiamo per, per questa prima parte, ehm, del libero utilizzo stabilito dalla legge. Vi ho selezionato, vedete, gli articoli erano tanti, perché da 65 seguenti sono una ventina di articoli, eh, vi, ho, vi ho selezionato le libere utilizzazioni che entrano in gioco più spesso nell'ambito didattico e soprattutto nella didattica a distanza. Quindi libere utilizzazioni sono queste cose qui, più propriamente vengono chiamate eccezioni al diritto d'autore, perché in effetti creano una situazione di eccezione rispetto ad una regola generale che è il diritto d'autore e sono casi in cui non è che il diritto d'autore viene meno, occhio, <ride> sono viene meno solo l'obbligo di chiedere il permesso. cioè Casi specifici in cui un'opera ancora sotto copyright si può utilizzare, ma se, cioè, senza dover chiedere il permesso. Si tratta idealmente di aree franche in cui il diritto d'autore fa un passo indietro a favore di altri interessi più importanti da tutelare. Tra questi interessi più importanti c'è le, le, diciamo, proprio l'esigenza di fare insegnamento, di fare didattica, di fare ricerca scientifica, oppure vedremo il caso dei, dei, dei portatori di handicap che per poter fruire di un testo devono in qualche modo, far virgolette, violare un po' il diritto d'autore. Quindi in questi casi l'ordinamento giuridico pensa che ci siano delle esigenze che passano sopra come priorità rispetto alla tutela del diritto d'autore che invece è un diritto a favore sostanzialmente di un soggetto privato, di un autore e di una casa editrice. Uno è quello delle, delle, delle fotocopie. L'articolo 68 è un articolo molto lungo, io l'ho tagliato, eh, però molto complesso, cioè, i primi tre commi sono quelli che ci interessano di più, eh, si occupa, vedete, delle fotocopie, nelle, vabbè, il primo, primo comma parla di riproduzione fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spazio di diffusione dell'opera nel pubblico, che appunto è libera, eh, quindi quando uno si va a copiare sul quaderno pezzi di un'enciclopedia o di un libro preso in biblioteca ecco, lo può fare perché c'è un articolo che lo, che lo autorizza voi direte, ma c'era davvero bisogno? eh, boh, sì c'era davvero bisogno perché la trascrizione di un'opera è un diritto tutelato cioè è articolo 13, no? L'abbiamo visto prima la trascrizione, quindi se voi trascrivete questa mia lezione dovete chiedermi il permesso, se trascrivete il libro della, della, o un passo della Treccani, dovete chiedere in teoria il permesso, però se lo fate per uso personale, ed è solo, riguarda solamente un brano, ehm, ed è fatta a mano e con mezzi di riproduzione non idonei allo spazio di diffusione del pubblico, eccolo qui che diventa libero. Secondo me vi interessa di più il comma 2 e il comma 3, perché è quello riferito alle fotocopie. Chiaro che siamo, parliamo di didattica a distanza, la fotocopia, insomma interessa meno, ma in realtà anche la digitalizzazione, cioè il fare una foto a, una, a un libro è una, tecnicamente una fotocopia e vedete che qua parla di fotocopia, il comma 2 parla di fotocopia ehm, per i servizi interni cioè di, di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o scolastiche, eccole qua eh, una in museo, negli archivi, eh, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico, commerciale, diretto o indiretto. Quindi è una fotocopia che fate a livello, diciamo, a uso interno della scuola. Chiaro che quella è la fotocopia classica e, e nella didattica a distanza entra poco in gioco, forse ci può interessare di più il comma 3 che riguarda invece l'altra fotocopia, quella fatta dal cittadino, quella fatta dall'utente generico, ed è consentita il famoso limite del 15%, ve lo ricordate, lo trovate spesso indicato nei libri, è consentita nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escludendo le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, serocopia o sistema analogo. Eccolo qua. Cioè la digitalizzazione può essere in un certo senso assimilata alla, eh, alla fotocopia. Se è chiaro che Deve, devo rimanere nell'ambito del 15% e deve esserci dall'altra parte cioè deve essere un sistema analogo cioè non deve essere una pubblicazione su un server in cui chiunque può andare lì e prelevare perché quello lì non è più analogo alla, foto, alla fotocopia ma deve essere l'invio ad un soggetto spe, specifico del file con il 15% del libro in modo tale che lui se lo possa stampare o quantomeno riprodurre in altro modo quindi occhio eh? quindi, il famoso limite del 15% entra in gioco qua l'altro, ecco, questo sicuramente invece entra in gioco nella didattica a distanza l'articolo 70 è il ehm, riguarda è diviso in, vi faccio vedere vi anticipo, in, è 4 comi, comma 1, 1 bis, 2 e 3 quando c'è 1 bis no, vi deve venire in mente che c'è stato un'aggiunta un successiva ed è bizzarro perché queste norme, tutte quelle che vi sto leggendo adesso, sono del 2003, cioè la legge del 41, ma tutte queste sono state inserite nel 2003 perché le hanno riscritte tutte, infatti prima si chiamavano libere utilizzazioni, adesso le hanno chiamate eccezioni al diritto d'autore. E eh, Quindi non è che siano così vecchie, 2003, insomma, mh, sì è vero che il mondo è cambiato già, però non erano così anziane, nel 2007 però hanno richiesto già un'aggiunta perché è successo qualcosa, che vi racconto dopo. Allora, il comma 1 si riferisce a riassunto, citazione o riproduzione di brani e di parti di opera, e dice che appunto, il riassunto, citazione o riproduzione di brani eh, e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati, occhio alle varie eh, diciamo, condizioni richieste, se effettuati per uso di critica o di discussione nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Se effettuate a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Vabbè, allora, se fate insegnamento, è chiaro, mi sembra abbastanza sottinteso che sia finalità illustrative, questo mi è sempre sembrato un po' ridondante. Non è così scontato che sia per fini non commerciali, perché vabbè, si può fare insegnamento anche in un contesto commerciale, no? Corsi di formazione che vengono venduti a a, decine di, di, di, di, a centinaia di euro e, e, e che generano business e quindi insomma va trattato diversamente il caso del vostro, cioè diciamo quello della scuola pubblica, che è sicuramente per fini non commerciali, da quello della, della formazione privata, della formazione rivolta alle aziende business. Ehm, quindi questa è la norma che entra in gioco tutte le volte che facciamo le recensioni, facciamo un commento al libro, che, che facciamo un progetto in cui c'è da richiamare So, la tesi di laurea o tesina dello studente in cui nel primo capitolo si fa la, lo stato dell'arte quindi si vanno a prendere tutti gli autori principali che si sono occupati di quell'argomento e quindi si citano proprio dei brani, no? ecco in quel caso si può fare senza dover chiedere il permesso a 10.000 case editrici, però deve essere, vedete, limitato all'uso di critica o di discussione cioè non deve essere un semplice collage di, di brani e deve essere ehm, cioè nei limiti giustificati a tali fini okay? e non entrare in concorrenza con l'utilizzazione con economica dell'opera cioè bisogna evitare che questo collage sia così che questa riproduzione sia così ampia e completa che alla fine eh, diciamo, ha come effetto quello che nessuno andrà più a comprare l'opera originale perché tanto trova già tutto nella nostra tesi o nel nostro, nella nostra recensione il coma 1 bis ve lo salto perché prima voglio farvi vedere com'era la norma del 2003 originale e la comma 2 parla di antologia d'uso scolastico, insomma eh, interessa solo chi, solo coloro tra voi che hanno partecipato alla, alla realizzazione di un'antologia, non ci interessa nell'ambito della didattica a distanza, se siete interessati andate a leggere la norma e c'è un riferimento ad una norma esterna, ad una norma di secondo livello, il regolamento attuativo, che spiega quanti pezzi, quante righe di opere, di, di, eh, di poesia o di prosa posso prendere senza dover eh, incappare in una questione di diritto d'autore. Il comma 3 invece ci ricorda che il riassunto, la citazione e la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e del traduttore. Sempre, ovviamente, qualora questi, queste informazioni figurino nell'opera riprodotta. Quindi questa norma tendenzialmente insomma, viene insegnata no, già fin dalle, dalle, dalle media, dalle, dalle superiori, come buona prassi accademica. No? Cioè io utilizzo opere di altri, devo citarle devo citare la fonte, quindi è una buona prassi, ma è anche, una prassi, cioè è anche una, è un requisito giuridico, cioè è richiesto dalla legge, perché se io non cito, violo il copyright perché non posso avvantaggiarmi del, del, del, della libertà che mi è stata concessa nel comma 1, capite? Il comma 1 bis, finalmente ci arriviamo, e così capite perché è stato inserito dopo, è figlio di un di fatto di cronaca, potremmo dire, che, che andate a leggere se aprite questo link, che riguarda un, un collega, un vostro collega, uno dei primi che ha fatto la didattica a distanza probabilmente inconsapevole, nel senso che Homo Lycus è il nome di un sito web che esiste ancora adesso, eh, che in quegli anni, nei primi anni 2000, era stato messo in rete da un docente di scuola superiore, di scuola media o di scuola media inferiore, media superiore, non mi ricordo. Però un docente che, come dire, per, sua, per suo piacere intellettuale, aveva creato un piccolo sito in cui condivideva i materiali che poi lui utilizzava a lezione. È eh, Piccolo problema... Perché eh, mettere online eh, intere scansioni di ad esempio quadri presi da libri di storia dell'arte che erano ancora tutelati come, come opere, no? quadri del Novecento, Picasso, Dalì, eh, Modigliani, cioè nomi, nomi del, nostro, da, del grande Novecento che vengono studiati come, ormai come classici della, della storia dell'arte, ma che sono ancora tutelati da parte del diritto d'autore. E quello aveva generato un problema grosso di copyright, perché lì non era più nell'ambito di una semplice attività didattica, perché il sito web era accessibile a tutti. Era un normalissimo sito web. Tra l'altro, fregatura per lui, eh, era stato utilizzato all'epoca un, uno di quegli spazi web che venivano dati nei primi anni 2000, se vi ricordate che cos'era internet nei primi anni 2000 venivano dati quegli spazi web gratuiti da parte di Virgilio, da parte di Libero, di Infostrada, cioè per cui avevi un po' di spazio per mettere delle cose online e loro ci mettevano sopra una pubblicità che ovviamente non veniva in tasca a te, a te gestore del sito, ma andava in tasca al provider che ti offriva lo, lo, lo spazio web. Era un modo per loro per ripagarsi dello spazio gratuito che ti davano. Eh. Il problema è che così diventava pure uno sfruttamento commerciale, perché c'era la, la pubblicità su quella roba. E quindi è successo che questo professore, di cui potete leggere la storia su vari articoli, uno ve l'ho messo lì, ha subito una eh, sanzione da parte di SIAE di 4.700 euro. Eh, che, Ripeto, non era, scusate, non era solo una sanzione, ma in questi 4.700 euro c'era anche proprio i diritti che lui avrebbe dovuto versare per l'utilizzo di tutte quelle immagini, quei testi che aveva riprodotto senza pensare al problema del diritto d'autore. Ergo, visto che questa questione aveva, questa storia aveva un po' destato polemiche, per il fatto che semplicemente lui non faceva una cosa così grave da un punto di vista morale, cioè insomma, era un docente di scuola pubblica, stava facendo un'attività di divulgazione culturale, e quindi onde evitare che da lì in poi altri homo laicus, altri casi homo laicus, eh, fossero emersi, eh, il legislatore ha detto vabbè, creiamo un, una libera utilizzazione creiamo uno spazio d'azione che permetta un minimo di elasticità su questo tema ed eccolo qua è stato scritto questo comma 1 bis è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per uso didattico scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia scopo di lucro anche qua state molto attenti alle varie eh, ai vari requisiti che vengono richiesti Sono cioè, dobbiamo eh, diciamo, rispondere a tutti questi requisiti per poter avvantaggiarci del, del comma 1 bis, del 70 comma 1 bis però ecco questa è un po' la norma della didattica a distanza potremmo dire cioè, la didattica a distanza prevede la, la pubblicazione attraverso internet di contenuti e deve essere fatto in quest'ottica, quest quindi a titolo gratuito e qui, insomma, mi sembra anche abbastanza scontato, cioè non ci deve essere un pagamento per accedere a quel contenuto o a quel sito. Attenzione che deve riguardare solo immagini e musiche, non si riferisce ai video, ad esempio, li ha lasciati fuori, e non si riferisce ai testi, nel senso che i testi rientrano comunque ancora nel comma 1, e quindi solamente riassunto citazione o riproduzione di brani o di parti, quindi i testi integrali in teoria non possono comunque essere riprodotti, e devono essere queste immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, due concetti davvero bizzarri perché no, molto relativi, cioè bassa risoluzione non si capisce bene a che riferimento, perché a quale riferimento si può, si può richiamare, perché bassa risoluzione è chiaro che è diversa da, da, da, da, dalla tecnologia applicata, cioè nel 2007 la bassa risoluzione aveva una percezione, oggi abbiamo un'altra percezione di bassa risoluzione, tant'è che Ormai, insomma, i, video, scusate, i file mp3 che scarichiamo, anche se sono compressi perché sono degli mp3, hanno una qualità sonora così alta per cui non si percepisce davvero la bassa risoluzione, ehm, o degradate, altra cosa bizzarra perché non si capisce bene che cosa intendesse, su questa parola ci fu grande ironia, eh, perché insomma degradate, boh, in che senso? Devo, devo offuscarla, devo sporcarle, devo metterci una barra in mezzo, un nome in, sotto, in, in watermark in sfondo, boh. E dice che devono essere per uso didattico-scientifico e, e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia scopo di lucro, quindi non solo che siano a titolo gratuito, quindi non ci deve essere un pagamento, ma non ci deve essere neanche un, uno scopo di lucro so, so, so, in sottofondo. E vabbè, uso didattico e scientifico mi sembra chiaro, no? Voi ci rientrate pienamente, quindi non mi sembra di, di dover aggiungere. È un po' più difficile lo scientifico, nel senso che conosco fondazioni e enti di ricerca che sono a cavallo tra l'attività la, la, di lucro o meno, anche se sono chiaramente degli enti di ricerca, delle grandi fondazioni che fanno attività di ricerca, però appunto in quanto fondazioni private eh, a volte sono un po' borderline tra l'attività scientifica eh, no profit e, il il e lo scopo di lucro. Altra cosa divertente di questa norma, e chiudo, è che rimanda a un decreto che non c'è, cioè rimanda a un decreto del MiBac, MIBACT, diremmo adesso, ehm, che doveva precisare meglio che cosa cavolo era questo degradato e bassa risoluzione, cioè doveva eh, a darci dei dettagli interpretativi e applicativi, no? il classico decreto attuativo si chiamano, eh, e non è mai arrivato, nonostante questa norma sia del 2007, quindi di tempo ne hanno avuto per, arrivare, per fare un decreto, probabilmente non hanno intenzione di farlo, Questo è un po' quello che ci stiamo, la risposta che ci stiamo dando ormai da un po' di tempo, perché di ministri... Ne sono passati tanti di ministri della cultura, eh, ciò nonostante nessuno mai preso, si è preso la briga di fare questo, questo decreto. Da un lato meglio così, fatemi dire, vuol dire che in mancanza del decreto abbiamo più margini di interpretazione di questa norma e possiamo magari stirarne la sua, eh, ampliarne la sua elasticità attraverso un'attività di esegese, di interpretazione tipica degli avvocati. Ultima, ah no, non l'avevo messa eh, per, perché oggi avevamo poco tempo, però ve lo dico a voce appunto, c'è cioè il, il comma 71 bis invece riguarda l'uso eh, delle, opere, delle opere tutelate da parte dei soggetti portatori di handicap. Ho fatto un, un seminario recente la settimana scorsa per l'Università Bicocca che è venuto molto bene chi fosse interessato, chi avesse dei ragazzi che hanno particolari esigenze eh, che possono essere di visita problemi visivi, problemi uditivi, problemi di DSA eh, può andare a vedere questo video che, che trovate online eh, sul mio, sul mio canale, sulla mia pagina Facebook ma poi ci sarà anche su Youtube, vi, vi darò i riferimenti e praticamente questa eccezione, eh, questo articolo 71 bis, crea appunto dei de, de margini d'azione de per, per soggetti che hanno un'esigenza un proprio di disabilità e che, per, che obbliga loro Ogni, a fare una modifica all'opera, ad intervenire sull'opera per poterne fruire no? il classico esempio è la, tra, la trasformazione in audiolibro di un libro da parte di un non vedente o viceversa da parte di un non udente la, la trasformazione, in, la sottotitolazione di, di, di un video sono tutte attività che in teoria sarebbero coperte dal diritto d'autore perché sono trasformative ma appunto in virtù di questo articolo 71 bis si eh, liberano um